Abbiamo la nuova edizione di Lettori in Favla, siamo molto contenti di potermi inaugurare con voi, con le scuole conversanti, con lo scientifico e il scientifico San Benedetto. E siamo contenti perché penso che sia giusto partire, partire da voi. E quando eh, abbiamo immaginato il, il festival, il programma del festival, che cosa ragionare, quali contenuti mettere e abbiamo ragionato sul fatto che eh, qualsiasi contenuto dovesse essere, dovesse essere messo, dovesse essere oggetto di, di discussione, doveva essere qualcosa che dovrà abbracciare quanto più possibile la, la, la nostra comunità. Ecco, il festival è un'esperienza un nella quale rientra tutta una comunità e la comunità è fatta da bambini da, da giovani come voi, da adulti e da persone anziane. il tema di quest'anno è incentrato sulla diseguaglianza diseguaglianza che non è soltanto una questione di ricchi e di poveri ma è anche una questione di, uh, di accesso al, al mercato del lavoro ad esempio è una questione che riguarda i divari tra le generazioni. È una questione che riguarda eh, i rapporti tra i generi. Ci sono tante diseguaglianze, ci sono tanti divari. Abbiamo cercato di individuare delle, delle parole chiave, un qualcosa che potesse, che potesse eh, essere eh, letto. E così l'ho individuato per voi, soprattutto per voi delle, dei studenti, questo percorso, questi tanti, tanti percorsi durante questi tre giorni. A voi che siete dell'ultimo anno, eh, toccherà seguire un, un, un argomento forse, che presto ne occuperete, quello del, del lavoro. E eh, magari molti di voi continueranno a studiare. ma poi arriverà questo, questo momento, no? che cosa che lavoro farò, come affronterò questa, questa scelta. E abbiamo individuato in questi tre momenti tre parole chiave al meglio, riteniamo noi che sono delle parole chiave. Una è capitale sociale, ed è l'argomento di cui tratteremo oggi. L'altro è capitale umano e infine il capitale che deriva dalla ricerca e dalla, dalla innovazione. L'Italia è uno dei paesi europei con il più basso indice di stima e di fiducia verso gli altri, mentre Finlandia, Danimarca raggiungono cifre di 60%, l'Italia sta al 20%, perché? Perché c'è questa scarsa fiducia? E perché la fiducia è collegabile al capitale sociale? Perché il capitale sociale si può, eh, e loro poi lo, lo spiegheranno meglio, molto, molto meglio di me, il capitale sociale è, eh, si può racchiudere in, eh, in, due, in due elementi. Le virtù civiche, cioè il senso civico che ciascuno di noi ha nei confronti della collettività, e la capacità di cooperare. Forse una, una delle tante ricette, come annuncio soltanto la ricetta, per, per ridurre le diseguaglianze, per evitare che ci siano sempre più divari tra chi è ricco, tra chi è povero, tra chi ha la possibilità per tradizioni o per, eh, tra virgolette, eredità, quindi famiglie importanti che consentono ai figli di continuare, che eh, sono avvocati, figli di avvocati, nipoti di avvocati e gli di dice dottori, autori, ingegneri e chi invece queste possibilità ha o meno. forse una risposta può venire ad esempio dal, dal mondo del lavoro, dal mondo, dalla, dalla cooperazione, dalla capacità di, di stare insieme, di relazionarsi e quindi per stare insieme, per relazionarsi uno con l'altro, la fiducia. Eh, affronteranno questo tema, due più esperti di loro, eh, è difficile trovare, Carmelo Rollo, che è il presidente di Lega Conf Puglia, e Piero Rossi che è il presidente di Conf Coop Cooperative Provincia Bari. Eh, io vi auguro un, un bel festival e eh, e c'è la parola a Piero che parlerò di, diciamo, di casa e introduce la fronte. Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Eh, ovviamente mi consentirete quelle due o tre parole diciamo, mh, di cerimoniale. Un riferimento e complimenti per questa organizzazione così importante, alla espressione di gratitudine per essere stato invitato e al piacere di incontrare eh, un gruppo che proviene dalla scuola negli ultimi anni, immagino, no? Dicato, diciamo, week to work, come si dice. E, intanto consentitemi anche la ruffianata di formulare gli auguri di buon nomastico a tutte le Marie, immagino che siano anche numerose, che siano anche per fare un po' di riscaldamento mentale io non sarei convinto della... e, e adesso cerchiamo di eh, affrontare l'argomento come si dice quando si cerca di essere eh, diciamo, pedagogici in maniera istituzionale cioè par partiamo dai concetti di base che hanno a che fare col profilo di definizione. Eh, in realtà Filippo Gianucci ha già parlato eh, in maniera eh, più che adeguata eh, rispetto alla definizione di capitale sociale. Eh, noi diremmo che il capitale sociale è quel complesso di eh, beni tangibili, intangibili, beni materiali e immateriali che costruiscono sul piano delle relazioni personali e personali, ma anche organizzative e organizzative e che hanno a che fare con eh, la relazione di fiducia, il sistema di affidamento e in effetti quel difetto di fiducia che ha eh, alla lunga eh, procurato una sorta di solvimento di eh, reti informali all'interno della nostra società è un po' ispirato diciamo, a considerazioni di carattere antropologico ma senza grossi scivolamenti nel biologismo, insomma. perché altrimenti tradiremmo la, la, una lettura sociologica approfondita del contesto, perché in realtà siamo anche un po' più vittime della serie di comuni, eh, con riferimento anche alla differenza tra nord e Sud, perché poi il sistema cooperativistico, per esempio registra nei fatti, una migliore uscita della linea gotica in su, diciamo così rispetto al territorio nazionale eh, la cooperazione eh, mi piace moltissimo il, il fatto che sia stata evocata in questo seminario con riferimento alla cooperazione tuttora e non alla cooperazione sociale che mi spiegherò meglio non dico la cooperazione in effetti è uno strumento per agevolare l'ispessimento delle reti che danno vita al capitale sociale vedete stiamo parlando di un, di un un sistema eh, estremamente lineare per le parole succede che delle persone quando decidono di convivere insieme non decidono di convivere insieme sanno in una società che è fatta di convivenza eh, hanno delle regole e poi hanno un rapporto col sistema il cosiddetto formale eh, che è fatto di rispetto delle regole di condivisione delle decisioni attraverso una democrazia più o meno partecipativa più o meno e della naturale spinta a far luogo alle esigenze della nuova comunità sociale anche attraverso una partecipazione diretta e questo è quello che qualcuno di voi avrà sentito ascriversi alla categoria della cosiddetta sussid sussidiarietà orizzontale. È la storia dei movimenti di associazione libera o di libera associazione, anche quelli che hanno dato vita nel campo sociale al volontariato, ma anche in altri campi al volontariato, perché il volontario non è soltanto quello sociale, è quello civile, culturale, la protezione civile, e la cooperazione in realtà è la finalizzazione imprenditoriale della capacità di persone di mettere insieme e di vadare anche alle proprie esigenze di carattere eh, materiale. In realtà il sistema di fiducia che dovrebbe essere l'humus su cui si costruisce il capitale sociale è una cosa che ha a che fare anche con le leggi economiche. Un economista del Settecento diceva: attenzione, noi possiamo normare tutto, studiare tutta la contrattualistica per regolare i rapporti commerciali, ma per quanto sia tutto stabilito nella legge, per quanto sia anche stabilito come poter ricorrere alla giustizia in caso di tradimento delle norme indicate in quel particolare settore produttivo, se una persona non si fida di quell'altra o se la persona si fida di quell'altra in una transazione economica qualunque, la fiducia rimane tradita, non c'è legge che tenga, se non c'è la materiale di trasmissione di un bene che io compro, per cui faccio prima un versamento in anticipo poi quell'altro mi mette in fresco i soldi perché non mi consegna quello che fatto, tu hai voglia di normarlo è una relazione di fiducia che è andata a farsi benedire. Eh, un filosofo del diritto, Capograssi, diceva che l'affidamento nell'altro è fatto in ogni momento del, del, della vita quotidiana, anche quando noi attraversiamo la strada sulle strisce. Altrimenti facciamo un affidamento in cui vedono la magma, non accelera, perché strisce tutto, non è che ci abbiamo una corazza, però ci facciamo parlare e noi in quel momento ci tra tre dita. il nostro affidamento. Quindi tutta la relazione, tutte le relazioni eh, comunitarie sono, sono affidate al al senso appunto di, di affidamento, di fiducia reciproca. Perché si è sfilacciata questa, questa fiducia nel nostro mondo? Eh, sapete che in realtà dal punto di vista della Costituzione, della società, dai eh, tempi moderni in poi, dal, dal, diciamo, dal processo di industrializzazione in poi, ha perso quella per cifra di famiglia allargata patriarcale che in realtà in un sistema, diciamo, eh, posso dire, di contiguità faceva in maniera che nelle piccole... In realtà era particolarmente difficile che ci fossero degli estranei completamente esterne al grano familiare. Si conviveva tutti insieme e in realtà la relazione di fiducia era anche determinata dai legami familiari molto più forti. Poi, naturalmente, la eh, famiglia si parcializza, eh, le cosiddette reti informali si depauperano. Eh, nel frattempo, c'è un progresso della capacità eh, auto-organizzativa eh, delle società di darsi delle regole e così. Sopravanzano i sistemi di reti cosiddette formali che mettono la pezza laddove invece retrocede, si ritrae la, la, la rete informale. E allora, a proposito di documenti, viviamo in caseggiata molto grande, all'interno del quale non sappiamo nemmeno, magari più piccola che una conversata potrebbe non succedere, ma in cui in realtà magari non conosciamo neanche i nomi dei nostri vicini. Eh, il cosiddetto buongiorno e buonasera può capitare tranquillamente in un condominio di sette piani nel centro della città di Bari che una persona non prenda neanche contezza dell'esistenza di un proprio condominio per tutto il periodo di vita vissuta in quello, stato, in quello stato può assolutamente capitare allora è chiaro che il concetto di capitale sociale è una cosa che va abbastanza eh, diciamo a morire per, per disensione oggi eh, devo dire che si moltiplicano nelle grandi metropoli attraverso un'intensa spesa sociale che ahimè se ne è andata molto ritorrendo in questi anni le occasioni, di centri di presenza sul quartiere che attivano queste reti informali che cercano di agevolare delle relazioni tra persone che ahimè, potrebbero costituire ciascuno una risorsa per l'altro vedete quando delle persone si mettono insieme noi sappiamo che eh, il, il pensiero bandiera della cooperazione è che si fa meglio impresa, si riesce meglio a creare delle opportunità redditive, lavorative, anche produttive, anche di presenza eh, nei territori a misura che si fa la famosa economia di scala, che cioè ci si mette insieme perché si possano ci si possa dotare di mezzi e di strumenti facendo la spesa una volta soltanto mettendo a disposizione di chi si associa e quindi il capitale sociale, in questo caso il capitale sociale versato cioè una categoria che appartiene al diritto societario e al diritto commerciale eh, consente di avviare un certo start-up di impresa e di eh, realizzare gli obiettivi di carattere, di carattere economico eh, quando noi andiamo avanti con eh, diciamo il eh, la, la riflessione però sulla, sul mondo dell'impresa ci rendiamo conto che forse nel tempo eh, il, eh, come posso dire, la funzione ontologica della cooperazione all'interno della società non, è più, non può essere soltanto quella della promozione dell'impresa, diciamo così, in forma collettiva, in forma sociale, ma deve recuperare un senso di eh, impegno sociale all'interno del territorio la ragione per cui la Costituzione italiana l'articolo 45 ed la centralità la cooperazione come unica forma di impresa citata dalla Costituzione come punto di riferimento che va incoraggiato eh, e non non a che fare soltanto con un profilo di carattere economico ma a che fare con un profilo di ruolo di carattere sociale e noi forse questa cosa qua ce la stiamo dimenticando, ci stiamo dimenticando che delle persone si mettono insieme non soltanto per produrre meglio, per produrre di più, per avere delle opportunità relative, ma si mettono insieme anche per giocare un ruolo più organizzato anche sotto il profilo appunto della coesione sociale, dell'innalzamento del dell dei livelli di funzionalità del funzionamento del capitale sociale. Questa è una discussione che ci sta impegnando molto noi nel mondo della cooperazione, perché stiamo cominciando a discutere, si moltiplicano, esatto. Stiamo tornando a discutere su questi aspetti, si moltiplicano le questioni di riflessione. si, si, si, si, si fa massa critica all'interno del mondo della cooperazione, qualcuno saprà che le più importanti centrali cooperative, con cooperative lega che ci hanno dato vita ad un'identità collettiva di livello successivo, che è l'alleanza delle cooperative, stanno tutti insieme a ragionare su questo, ma il ragionamento non ha a che fare soltanto sotto il profilo rivendicatorio e di di categoria, un'organizzazione di categoria confindustria, artigianato conf cooperative nasce per tutelare meglio gli appartenenti a quella categoria e noi siamo tutti impegnati a stabilire che se l'articolo 45 della Costituzione dice che è centrale l'importanza dell'aggregazione in forma di cooperativa allora tutto il corpus normativo successivo deve essere conseguenziale e coerente rispetto al mandato costituzionale cioè ci devono essere delle cose che rendono sostanziale. Questa, import, questa centralità, questa importanza che comporta eh, il, eh, come posso dire, la facilitazione sotto il profilo fiscale, eh, sotto il profilo del sostegno pubblico e quindi noi siamo molto impegnati a richiamare il legislatore eh, sul piano dell'autenticità dell'interpretazione della norma costituzionale, però ci stiamo interpellando anche sul ruolo sociale della cooperazione deve avere. Nel 2012 si è celebrato l'Anno Internazionale della Cooperazione, tutti quanti, quelli che appartengono a cooperativa, si sono sentiti investiti in una sorta di verbo di evangelizzazione, ci hanno spiegato quali sono le ragioni per cui conviene fare cooperazione. Ma ci stiamo anche interpellando su come la cooperazione è effettivamente autentica, su quali sono i sistemi di partecipazione democratica nei processi decisionali, su come la eh, cooperazione Possa rispondere alle esigenze della società in cui, su cui territorio agisce eh, quella, impresa, eh, quella impresa economica, ma anche di come debbano interagire tra loro i soci cooperatori. Qua concludo. Eh, vedete, eh, se noi ci prendiamo in esame tutti i settori produttivi, i campi applicativi possibili della cooperazione, ci stanno tutti: la cooperazione funziona in agricoltura perché dal punto di vista sociologico anche lì la parcializzazione, soprattutto al sud, delle quote di superficie ideale che nelle successioni dai genitori ai figli e poi ai nipoti sono sempre più rimpicciolite e che non hanno più capacità produttiva, impone una scelta di carattere natura negativa, cioè la cooperazione ha sempre funzionato con dei conferitori del prodotto che conferiscono a loro stessi, in forma organizzativa più ampice la cooperazione, cioè il prodotto stesso per essere anche regolatori in qualche maniera, almeno con partecipi del, del, del, del, del, del, eh, del controllo dei, dei prezzi. Ma oggi diventa una necessità perché se ciascuno ha un pezzetto di terra e non si mette con quell'altro, i costi fissi sono enormemente maggiori rispetto ai ricavi e quindi si fa economia di scala comprando attrezzature, sistemi, metodi, affacciandosi alle opportunità anche che i piani regionali e i piani nazionali offrono, ma la stessa cosa potremmo dire nella produzione del lavoro con riferimento all'attrezzatura e mezzi dopo, la stessa cosa diciamo della cooperazione sociale, voi sapete che la cooperazione sociale è tale quando o eroga servizi in carattere sociosanitario, cioè servizi che hanno a che fare con sociali e con sanità, oppure se a prescindere da quello che si venga prodotto la socialità è determinata dalla circostanza che si offrono opportunità lavorative a soggetti che altrimenti non avrebbero la possibilità di affacciarsi. Al mondo del lavoro. Questo per definizione è una di quelle esperienze che realizza diciamo, l'obiettivo del miglioramento della cura del capitale sociale, ma anche in tutti gli altri settori applicativi. Questo, questo gioco, questo ruolo viene giocato in maniera straordinaria e straordinariamente importante. C'è un problema che la tensione morale motiva di affidamento come ho fatto alla investimento affettivo rispetto alle attese della cooperazione, alla lunga possono rimanere un po' dissipate, possono rimanere un po' sfilacciate. E allora quando c'è il crollo motivazionale c'è il crollo pro-ontologico della ragione d'essere della cooperazione. Noi dobbiamo stabilire tutti insieme che essere cooperatori significa non deresponsabilizzarsi nel numero dei partecipanti, ma moltiplicare in ragione del fatto che ci sono tanti partecipanti, le risorse messe a disposizione, gli entusiasmi messe a disposizione. Altrimenti avverrà che nella cooperazione sociale tipo B, cioè quella che esiste per l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, non ci sarà nessuna differenza tra un'impresa di questo tipo e un'impresa patronale, perché i soci lavoratori tenderanno a stare sotto padrone tanto di ci passa che viene garantita diciamo. La liquidazione delle spettanze al, al momento del, della maturazione delle spettanze stesse. E nella cooperazione sociale sarà un'impresa che non farà grandissima differenza rispetto ad altre imprese di profitto che ben potrebbero impegnarsi nell'erogazione dei servizi sociosanitari ancorché decidessero di farlo in forma di eh, cooperativa di profitto ma con un elevato senso di responsabilità sociale cioè contenendo molto eh, l'utile di impresa e garantendo invece la qualità dei servizi e eh, il raggiungimento dei risultati in termini sia di efficacia che di efficienza ecco la cooperazione ha maggior ragione quando è applicata il sistema sociale sanitario quindi non c'è la cooperazione diciamo, ma la cooperazione in generale è qualche cosa di Um, è un'opportunità come scelta di partecipazione diretta ai processi decisionali di, di, di un'impresa, è un'opportunità concreta per chi dovesse scegliere di svolgere questo, un tipo di lavoro questa scelta di diritto societario perché male che debba andare almeno uno ci tra 4, 5, 10, 10, 10 anni ci di riunire le forze e danno vita ad un'impresa che in qualche maniera corrisponda al proprio immaginario di opportunità lavorativa e produttiva io mi fermerei qua perché credere di gente che ha passato e poi devo lasciare la parola al collega per fare le parole grazie grazie io non posso alzarmi ma la fastidio ma la facciamo grazie No, dicevo intanto grazie, io chi ha organizzato questo festival e che ci ha dato l'opportunità di incontrarvi, mm -hmm. metto di là così è più facile. Eh, noi mm -hmm. della mm -hmm. cooperazione, eh, come avete visto qui, c'è stata l'occasione perché Piero è stato fantastico, è stato bravo, vi ha sostanzialmente elencato in sintesi, vedete, eh, cioè, perché vi dà molto di più, ma insomma -hmm. vi ha elencato i perché io, io personalmente <ride> duro molto meno. Eh, cioè. E quindi, sostanzialmente, diciamo così, io questa parte la salto, eh? già lo guardavo tutti in modo... No, io devo ringraziare anche Piero, perché Piero Rossi è davvero eh, molto bravo, e professionalmente straordinario quando, vuol dire, punta le, i, i paletti di cos'è una cooperativa, di cos'è la cooperazione, soprattutto sotto il profilo dei valori, no? lui sostanzialmente, ha sostanzialmente raccontato i valori. Io faccio un passo poco poco più avanti, faccio una sorta di gioco con voi, no? E parto dalla comunità, eh, da quello che siete, dal gruppo, dalle persone, da per tutti voi. Allora la domanda è, se noi fossimo, così come siamo in questo momento, una comunità, ma la cooperazione può essere utile? Lo strumento cooperativo, così in questa stanza può essere utile? Ah, sì, perché... Del disturbo. <ride> cioè riduci il disturbo per il una cosa io o aumenti il disturbo riduci si sì, potrebbe essere questo ma potrebbe anche essere un'altra cosa forse anche più interessante no? se ci pensate un attimo che cos'è no? questo capitale sociale le forze la volontà la volontà, la volontà la fare, la fare. Eh, di fare chi Piero ha fatto l'elenco di tutto cooperativo ci metterei un altro un pezzettino a al cui tengo molto, che è il settore teatrale. Voi sapete che i teatri pugliesi sono tutti della scrittura 98%, sono, sono tutte cooperative. Eh, ci sarà un motivo. Evidentemente perché c'è stato questo gruppo di persone che ha iniziato un percorso pur non avendo grandi disponibilità finanziarie. Ha detto beh, Iniziamo, proviamo a fare un ragionamento e oggi i teatri più importanti, i teatri più importanti sono di fatto delle cooperative, certo ci vogliono qualche anno. Torniamo al nostro gruppo, di fatto cosa siamo? Un gruppo di persone che in questo momento fanno gli studi, niente di più, niente di meno. Ognuno di voi ha un telefono, qualche volta due, eh, un, un, un iPad, qualche volta due. E in tutti questi strumenti per farli funzionare, per esempio, ci sono delle SIM di gestione di proprietà di un'impresa, che è un costo. Quindi ognuno di noi, ad uno ad uno, va allo sportello della società e compra la SIM. Offerte straordinarie, eccetera, ma sono loro a farci offerte. Adesso, se tutti noi decidessimo di fare una richiesta, uno per tutti va alla 3 o a telecom eccetera e fa la richiesta per comprarsi la Sibu secondo voi ci fanno uno sconto maggiore? E se, e se sì perché allora non ci abbiamo pensato? perché non lo si fa? forse perché esiste una diseguaglianza anche in questo perché evidentemente ci hanno spinto a essere diversi o perché io devo avere l'iPhone 12 e l'altro deve avere l'iPhone 4 Probabilmente questa è una motivazione, ma forse anche perché esiste una diseguaglianza sociale. Una diseguaglianza come dire, che caratterizza questo Paese. L'Italia è in crisi anche perché è al quinto posto nella graduatoria delle diseguaglianze a livello OX. Quindi non sto parlando a livello europeo. Stiamo parlando di un Paese che sta pagando caramente le diseguaglianze in tutti i settori. Uno lo stiamo vivendo in questi giorni, ehmè, no? perché qualche anno fa noi quando eravamo più giovani vivevamo le esperienze di anche Ricky Piangolo, che era una fiction eh, argentina, se non sbaglio, e quindi noi dovevamo sapere che cosa accadeva nel nell nella puntata successiva. Adesso non c'era internet perché dovevamo aspettare per forza che venisse trasmessa. Oggi invece stiamo vivendo un'altra fiction, no? una persona che evidentemente a terzo grado è stato.. È stato, come si dice, in termini condannato. E però stiamo ancora discutendo se è vero o non è vero, no? Questa è una diseguaglianza. Immaginate se fossi stato io ad avere questo piccolo problema, probabilmente non ci staremmo ponendo in questo momento questo dato. Dico io per immagine un po' tutto. E questa è una vera diseguaglianza che porta a non avere fiducia. E evidentemente a guardare il paese da un punto di vista assolutamente diverso e allora la cooperazione può essere utile? Sì, se ci pensiamo un attimo, perché se fossimo sempre quella famosa comunità, probabilmente sfrutteremmo molto meglio le nostre cose, il nostro valore, il, il disturbo, lo faremmo forse con, in punta di piedi, lo faremmo in, in un modo assolutamente una cosa del genere, non so se vi è capitata, è, è stata poi realizzata in un paesino della provincia di Lecce che si chiama Melpignano, Tutto il nostro, per la Taranta, per eh. lì che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme i cittadini di Melpignano 2.400, sono i garanti, eh. li abbiamo messi insieme e li abbiamo fatto costituire una cooperativa fatto, hanno deciso di costituire una cooperativa li abbiamo un po accompagnato, ci è durata molto questa operazione, è durata quasi due anni, insomma, nel senso che poi possiamo parlare con tutti. Ma l'idea qual era? L'idea era quella di valorizzare la comunità e soprattutto difendere il bene comune. Il bene comune, sapete, è qualcosa di vasto, è qualcosa di importante, è qualcosa di straordinariamente importante. A iniziare dall'aria si può arrivare sostanzialmente al un pacco giochi o al giochino per i bambini è un bene comune c'era un'altra cosa che ci interessava il bene comune è sole e così abbiamo pensato eliminando tutte le imprese le grandi imprese che facevano quel tipo di mestiere di mettere dei pannelli fotovoltaici sui tetti allora il cittadino il proprietario dell'abitazione della mette a disposizione il suo tetto arriva la cooperativa che fa un investimento in quarto cooperativa perché utilizza sostanzialmente il minimo del capitale sociale che ognuno di loro ha messo a disposizione alla cooperativa e fa l'investimento. Oggi ci sono 110 i tetti fotovoltaici realizzati. Il proprietario di quella casa, quindi il socio della cooperativa, non ci ha speso un centesimo, ma nel frattempo come dire, non paga le bollette che insomma le bollette dell'energia elettrica ecco questo è un sistema piccolino se volete che si sta che un pianino moltiplicando. in sintesi la comunità che si organizza per quasi autodifendersi e soprattutto per essere come dire propositiva a favore di che cosa? A favore di, di un paese di un territorio del, come dire, di una cultura che evidentemente abbiamo dimenticato fino all'altro ieri eh, voi non ci siete passati quindi... allora, qui alla mia età c'è passato no? il concetto di Stato era un po' come la mammella della, della mucca no? era così un po' ricordo che c'era un senatore di trani che alla camera fece un intervento per dare il senso di quello che era lo Stato che lo Stato è una mammella sono le mammelle delle mucche che noi come dire, pian pianino no? tiriamo perché sostanzialmente avevano bisogno del latte il latte sta per finire ce l'hanno comunicato qualcuno dice che è finito qualcun altro dice ma attenzione eh, si stanno riempendo allora il concetto è questo voi siete rappresentate quello che sarà e a noi piacerebbe molto che quello che sarà non, non, non lo dobbiamo più impostare noi perché abbiamo già dato e forse abbiamo anche sbagliato ma quello che sarà deve essere messo nelle vostre mani e deve essere messo nelle vostre mani attraverso degli strumenti, che sono quelli che Pietro. Io sottolineerei l'innovazione. L'innovazione non è una cosa difficile, l'innovazione è mettere voi nelle condizioni di fare. Per me qualsiasi elemento, come dire, costruttivo del fare è innovativo. E se quell'innovazione la si mette insieme, diventa comunità innovativa. E se quella comunità dovesse, come dire, caratterizzarsi anche attraverso strumenti di aggregazione, bene, diventa un'impresa di comunità innovativa. E lì che vogliamo arrivare? Anche il movimento cooperativo, l'ho detto io, l'ho sottolineato, al di là dell'Agi, di questa organizzazione, tra le tre organizzazioni più importanti. Cioè, ma a dire quello anche il movimento cooperativo deve cambiare, deve cominciare a uscire fuori dai parametri che è stato fino a ieri, noi dobbiamo fare un passo in avanti, dobbiamo sostanzialmente aiutare a rinnovarsi e soprattutto a dare gli spazi che sono utili per crescere, La cresce. Tutti parlano di un elemento crescita in questo paese. Si cresce se non ci sono diseguaglianze. Voi sapete bene che cosa sta accadendo, no? che cosa è accaduto negli ultimi 30 anni in questo paese: sono aumentati il numero dei ricchi e aumentati vertiginosamente il numero dei poveri. Quello che c'era in mezzo, che si chiamava ceto medio, praticamente non esiste più ecco questa è una grande diseguaglianza di questo paese io non elenco le responsabilità non sta a me dire chi è responsabile di tutto questo ma evidentemente la responsabilità ce l'ha la comunità che non, come dire, non guarda a se stesso non guarda rispetto a quello che si ha. una comunità scolastica dovrebbe sostanzialmente essere proprietaria del posto dove vive maggiormente perché chi e studente generalmente sta più a scuola che non a casa, perché a casa ci sta circa due ore al giorno un tempo di arrivare, fare qualcosa e poi uscire. Quindi ci sono due posti fondamentali, la piazza o un tempo della piazza oggi, quindi è un'altra cosa, e la scuola. Ecco, la scuola diventa l'elemento straordinariamente importante, ecco, dovremmo com cominciare a pensare di dare più forza anche a questo e partire da lì per costruire il futuro. Le cooperative possono essere un elemento, non sono l'elemento assolutamente necessario, è uno strumento. In questi giorni qualcuno, ho letto qualcosa ultimamente anche sui giornali, qualcuno dice: che può essere lo strumento del domani. Chiudo per una volta, immaginando che cosa potrebbe accadere, per esempio, nella Fiat. L'avete sentito? Eh. Poi stranamente in Italia si parla di quel tipo di esperienza, non si parla mai di esperienze diverse. Luxottica ci ha provato qualche tempo fa, eh, anche della Valle ci ha provato in termini diversi. Cosa ha fatto sostanzialmente? Ha dato forza e ha dato come dire, anche ruolo ai propri dipendenti, perché quelli sono dipendenti. Immaginate per un attimo se in quella struttura, oltre a dare ruolo, quindi l'importanza alla persona, la centralità della persona, avessero dato anche l'opportunità di gestire una parte del sistema economico di quell'impresa, del capitale di quell'impresa. La collaborazione tra, dire, la persona che diventa parte attiva, non soltanto dipendente, così come ci hanno insegnato, ma parte attiva di quell'impresa. Vedete, sta lì evidentemente la differenza. Le crisi che stiamo vivendo, anche in questa regione, ahimè. Ecco, sarebbe, forse sarebbe un'altra cosa se ci fosse stata questa esperienza. Immaginate i lavoratori dell'OM proprietari di quell'azienda. C'è il eh? anche in Puglia ci sono delle ottime aziende che sono nate in questo modo. Ogni lavoratore è proprietario di una quota di capitale sociale della propria azienda. Quelle aziende sono le aziende che oggi, sì, stanno vivendo la crisi, ma non hanno chiuso. Non hanno chiuso i cancelli, non sono scappati via il 15 di agosto e il 16 qualcuno ha trovato i cancelli chiusi. Stanno lì, stanno per dire, vivendo dei momenti difficili, in questo senso, ma stanno lì. Stanno, lì e stanno pensando di crescere, stanno guardando al futuro, non si stanno guardando indietro, non stanno dire, pensando perché è accaduto tutto questo, ma stanno realizzando e progettando il futuro, un progetto per il domani. Perché? Perché lì c'è la persona, c'è la centralità su ogni cosa, qualsiasi cosa. Venga, come dire, impostato in quell'impresa. Si parte dalla persona, non dal denaro, dal concetto di denaro. Il turbocapitalismo, così viene definito, ci ha massacrati sotto questo, questo punto di vista. Allora, così come ha iniziato Giulio, la cooperazione può essere utile? Beh, dal nostro punto di vista sì, perché dà ruolo alle persone dal ruolo appunto alla centralità della persona il capitale sociale sostanzialmente è questo poi alla fine perché il concetto di capitale sociale sta lì perché io posso fare ogni tipo di ragionamento ma se non do il ruolo e quindi la centralità alla persona che partecipa a quell'attività, a quell'impresa dal nostro punto di vista tutti i nostri sforzi sarebbero tutti, io vi chiedo scusa se l'ho fatto a lungo Ci sono delle domande, proseguiamo di qualunque tipo, eh, non pensiate di essere diciamo, come posso dire, necessariamente pertinenti. Una riflessione a margine, eh, ci innescate per riprendere. lo so che detta così sembra una minaccia, se voi parlate per riprendiamo. Però possiamo trattenerci ancora qualche minuto se ci sono degli chiarimenti. Posso farla io una domanda? Chi di voi conosce una cooperativa? che ha mai avuto a che fare con una cooperativa? che è mai entrato in una cooperativa? Eh? nessuno non è possibile nessuno è mai entrato nella Coppola. qualcuno è entrato nella pop, va qualcuno è entrato nel Conaz. e qualcun altro avrà usato latte granarolo qualche volta e qualcuno è entrato mai in una cassa nella pcc eh? Vedete, fondamentalmente quello che vi voglio dire con questa battuta, voi la cooperazione la state vivendo da tempo e il nostro problema, il mio e quello di Piero, è che probabilmente non gliel'abbiamo mai raccontato, ma voi come dire, questa esperienza la state vivendo perché per fortuna le imprese cooperative non sono quelle che immagino qualche amministratore di sostanzialmente le cooperative per qualcuno sono soltanto quel gruppo di persone che sforzano di fare quelle cose, sai, puliscono le scale, eccetera. No, no, guardate, credetemi, la cooperazione è una cosa molto più complessa. Oggi il gruppo cooperativo è l'unico gruppo che continua ad assumere l'Italia. Il sistema cooperativo è l'unico sistema che continua ad assumere l'Italia. Il sistema cooperativo è la parte più importante nel sistema della promozione progettuale del futuro è quella parte di imprenditoria che sta guardando al futuro in modo assolutamente diverso non pensando di chiudere e scapparsene ma proprio come dire immaginare di fare altri perché, eh, un modo come un altro per vivere che comunque voi vivete già nel sistema operativo e che quindi probabilmente dovremmo essere più bravi noi a raccontarvi eh, per esempio da questo punto di vista non so se ci avete fatto mai mente locale ma le PCC che nascevano come casse rurali. Chissà quanti tra voi hanno pure un AVO, un bisnonno che ha dato vita, perché le BCC nascono, quando erano le casse rurali, ma poi in realtà la BCC è una, senza soluzione di continuità si è evoluta con la denominazione così, ma sono le casse rurali, nasceva dal fatto che alcuni eh, agricoltori che magari avevano già fatto l'esperienza cooperativa in campo agricolo decidono di dotarsi dei mezzi finanziari dando vita ad una propria banca. Erano tempi in cui la bancabilità di un progetto non era pericolosa come, come oggi, che tu a meno che non hai tutto quello che ti serve, per cui non si capisce per quale caspita di motivo dovresti andare a chiedere in banca. Se non hai tutto quello che ti serve per la bancabilità della tua pratica, i soldi non, ce li danno, non te li danno. Quello era un periodo in cui la disponibilità economica era sufficiente per andare presso qualunque banca, ecco a proposito del rapporto tra cooperazione e capitale sociale, quindi innalzamento anche dei livelli di benessere, della propria coesione sociale, in una comunità c'erano degli agricoltori che decidevano di essere artefici del proprio futuro, versando ciascuno qualcosa, in quello che oggi definiremo vera propria azionaria popolare, cioè quanti più erano tanto meglio era perché la quota era anche più, più, più bassa, davano vita ad una banca che era la propria banca che metteva al centro dell'attenzione nel mondo finanziario le esigenze di eh, un agricoltore. Quali sono le esigenze di un agricoltore? Quello di avere disponibilità economica spalmata durante l'anno laddove invece succede che a meno che non ci siano sistemi di coltura come si conoscono oggi, la campagna, come si diceva, la campagna produttiva per un certo tipo di prodotto era un periodo di stasi del terreno, di riposo del terreno, poi un periodo di semina, poi un periodo di raccolta, ma questo doveva essere spalmato su una disponibilità economica che facesse riferimento a tutto l'anno perché magari c'erano dei costi fissi che non erano soltanto i lavoranti stagionali, ma erano altre cose che servivano per far andare avanti l'azienda agricola. E dico, ecco, questo era il tentativo assolutamente ben riuscito, dato che le BCC, insomma, poi hanno dato vita ad un elemento federativo più importante che li crea. Eh, è una, una, di quelle, una di quelle occasioni in cui quando una comunità si dota di una banca, vuol dire che è molto matura. Quando una comunità si dota di un sistema di energia alternativa, come l'esperienza di Merpignano vuol dire che è immatura, vuol dire che è matura anche rispetto alla propria consapevolezza di sé. Adesso stiamo tornando su queste esperienze di fondazione di comunità. Ci sono dei bellissimi progetti in essere. Qualcuno avrà seguito anche alcune esperienze su qualche rotocalco televisivo, in Germania ci sono delle, delle, delle organi dell intere città molto più grandi di Merpignano che sono riusciti, come si dice, a uno scambio sul posto non soltanto a azzerare i propri costi ma addirittura a rendere redditiva la distribuzione di energia elettrica perché sono loro stessi produttori di energia. Insomma, cioè per questo in America tutta l'energia nucleare, il 70% di, di energia nucleare è gestito da sistemi nucleari. Il concetto è un po' diverso, è un paese un po' più grande, delle cioè, eh, scale però posso no, solo chiedere se c'è, cioè, eh, credo di sì, no? dei docenti, dei, dei professori. Dei professori. Ecco, mi chiedo una cosa che non, non, non, non ho mai capito perché. Io mi ricordo che ero studente del tempo fa, ci avevo provato che avevo, allora c'erano i rappresentanti di studenti, ma non so se esistono ancora, penso di sì. Eh. Noi ci abbiamo provato a fare il gruppo d'acquisto sui libri di testo, eh, io provengo da un'altra provincia, però ci abbiamo provato. Né? La domanda è questa, ma si potrebbe immaginare un'esperienza di questo tipo, secondo il vostro punto di vista? Cioè, All'interno di un istituto scolastico si potrebbe fare il gruppo d'acquisto? Cioè, il concetto è sempre lo stesso, aggregare la richiesta per avere una maggiore offerta, cioè una offerta più interessante. No? Io adesso non so se sto per dire, se lo sto prendendo fermare. però voglio dire, sarebbe molto interessante no? se un progetto di questo tipo, poi non costerebbe granché. Cioè, se le quarte di un istituto o le quinte di un istituto, di un liceo, dovessero decidere di mettersi insieme e comunicare alle case, ma anche alla libreria, cioè alla libreria, che invece di quattro testi di storia, gliene servono 40, probabilmente sarebbe interessati anche con esperienza all'interno del, della stessa scuola. Ecco io chiederei, dopo questa ora di, di rottura ecco chiederei se questo concetto può essere valido, ecco se possa essere proposto, perché a me lo proporremmo anche noi, vedere un po' di... perché poi in fondo se invece di 400 euro per i libri, poi immaginiamo qualcosa in meno, ma se invece di 400 euro ne spendessimo 380, <coughs> in fondo non fa male, insomma. Per esempio, con i vocabolari, ho visto, c'è tutta questa carenza dei vocabolari, sui vocabolari si potrebbe fare un gruppo d'acquisto, per mi permetto di... <ride> Però ecco, vorrei, se fosse possibile, avere un parere... So se... Andrebbe in crisi il cattino dei gruzati, come per quanto riguarda eh, eh. il discorso, perché loro comunque, ragazzi, insomma, si muovono molto si sono già in questo senso. Questo? Quindi potrebbe Poi, essere una... Eh, il discorso è legato a questa no, critica che ho sentito. È qualcosa che si fa, per esempio... Quando ci sono dei testi eh, di narrativa per esempio da acquistare allora in quel caso si contatta la casa editrice e piuttosto che vengono che vengono prendi, è chiaro che poi si riduce anche il eh, nostro. Quindi lei mi sta dicendo che comunque è un'esperienza che di fatto vivono so. Sì, all'interno della classe, non varie classi, ma all'interno di una classe magari è possibile, che sì. già no, si è fatto ma sono già un bel passo in avanti cioè nel senso che secondo il nostro punto di vista poi partono così i progetti lo vedete adesso non ho molto tempo però ci sono una migliaia di progetti cioè noi siamo della copia che noi stiamo presentando in tutte le scuole di legge eh, ma perché lì abbiamo avuto la, il dirigente scolastico che già come dire, aiutato a, a, ci ha dato la disponibilità a fare queste cose, la potremmo fare comunque Ecco, questa è un'esperienza che ci sta portando a queste piccole esperienze di produttività, poi fondamentalmente diventano produttive. Eh. Cioè, non so se qualcuno dovesse passare da Lecce c'è un posto che si chiama Officina Cantelmo, dove praticamente è un posto di aggregazione per ragazzi, ecco, quel posto di fatto è diventato il, come dire, una opportunità per cominciare a fare non soltanto a immaginare ma a fare perché lì si può fare tranquillamente si può partecipare al gruppo d'acquisto diventando soci oppure non diventando è più interessante diventando soci eh, che poi costa 30 euro diventare soci ma si hanno una serie di opportunità una serie di, come dire, di condizioni rispetto a una serie di servizi ecco questo è un modo che a noi piacerebbe molto ma insomma questo so che insieme ai colleghi di Confugurio che abbiamo provato insomma, qualche volta a presentare ai dirigenti scolastici, certo non possiamo andare a rompere le scale del classi per classe perché sennò veramente ci uccidono, ma insomma abbiamo provato a fare questo. Ecco, noi crediamo molto in queste esperienze perché poi sono le esperienze che portano a toccare con mano quello che probabilmente attraverso il sistema cooperativo, attraverso la cooperativa si può concretizzare successivamente no ma anche l'esperienza del mercatino dei libri no? allora ma si tratta di intendersi in realtà i gruppi di acquisto non sono altro che cooperazioni di acquisto per cui i, le, come posso dire, le, le cooperative di vendita non sono altro che i gruppi di vendita insomma per, per omologia mi ricordo sempre di un film molto carino eh, che riguarda adesso non mi ricordo come se io sono sempre un disastro nelle citazioni che riguarda praticamente la, la presunta figura di eh, Napoleone che viene rinchiuso in un manicomio perché appunto diceva di essere Napoleone ma in realtà la, la storia è sempre, la, la scendere con Napoleone veramente questo evade e entra in contatto con, un, eh, con i venditori ambulanti di, di, di ortofrutta diciamo così, eh, e li organizza come avrebbe fatto Napoleone e li fa diventare una potenza straordinaria allora io penso che anche l'esperienza come, come palestra, diciamo, della, della vendita dei, dei libri usati, potrebbe diventare un'occasione di cooperazione tra ragazzi che decidono anche di controllare il prezzo, di non farsi una concorrenza spietata, di distribuirsi in maniera intelligente sul territorio. Ecco, eh, non, è, non, è, non intendo dire, dicendo esatto non se intendo dire, che, intendo dire che se questa è una cosa che si fa... E apprendo, prendo atto che si fa, vuol dire che voi state già testando un'esperienza di cooperazione che diventa una palestra in cui il rapporto diretto tra eh, l'impegno di mettersi insieme e il risultato raggiunto è talmente evidente, talmente concreto... E se, a proposito di coesione sociale, che se per caso dovesse infondere quella fiducia in tentativi successivi può essere paradigmatico per essere preso e traslato in altri settori produttivi, in altre, in altre opportunità, in altre occasioni. Insomma, eh, noi, non dico quotidianamente, ma come centrali cooperative diamo molte volte vita ad imprese cooperative, siamo tra virgolette comandati a farlo e qualche volta anche sostenuti finanziariamente per farlo. Quello che eh, riscontriamo ogni volta è che evidentemente non può essere il prodotto questa formazione di una scelta qua. Noi abbiamo fallito tutte le volte che abbiamo messo insieme un gruppo classe e abbiamo detto, beh ragazzi adesso sapete che c'è, vi insegniamo come si fa cooperazione e finito il progetto poi farete una cooperazione. Quelle poche volte che ci è riuscito è perché il finanziatore ci ha aiutati a sostenere l'impresa anche immediatamente dopo l'attività formativa una sorta di temporary management nel senso che c'erano dei tecnici che la affiancavano e li, li stradavano ben oltre l'attività formativa quindi una sorta di avviamento dell'attività politica ma quando capita che 4-5 persone 10 persone già si conoscono già hanno un senso di affidamento nell'ottica della reciprocità nel senso che fino a prova contraria non sono mai stati traditi della fiducia che hanno conferito ad ne hanno ricevute altrettanto e soprattutto hanno avuto riscontri positivi. E quella è l'occasione in cui probabilmente si può evolvere l'esperienza in esperienza produttiva e imprenditoriale. Non è sempre detto che sia, lo dico in maniera molto laica e disincantata, non è sempre detto che sia la scelta produttiva giusta, dico soltanto che in un contesto nel quale la sfiducia, questo non in senso di affidamento come da capitale sociale, ma la fiducia nel senso molto astratto, fiducia nel futuro, fiducia nel senso molto alto, viene a mancare perché le generazioni precedenti si sono mangiate tutto, c'è rimasto poco, c'è poca ciccia, almeno abbiamo rimosso tutti i paraventi che ci fanno dare di morale, il tentativo di un'impresa per cooperazione, la costituzione di una cooperazione particolarmente contenuta, ma adesso ci sono anche delle iniziative di sostegno alle SRL, ci sono delle iniziative di sostegno e di accompagnamento alle cosiddette società innovative, in parte l'ha anche accennato il Presidente Rollo, tutte queste opportunità sono delle opportunità che ci rimuovono l'ostacolo davanti che ci induce ad avere di morale, sono tutto per tutto, ce eh, signora... ci sono delle opportunità. Cioè, signora... Sì, ha risposto in parte. Nel senso <ride> che uh, io mi chiedevo, in funzione della vostra esperienza lavorativa, che immagino sarà decennale, in questo campo, uh, e al di là di quello che può essere mh, il fatto che avete provato a creare dei gruppi di classe classi, comunque delle cooperazioni con i ragazzi giovani, quindi appena uscita, quello che può essere il percorso scolastico, a distanza di tempo, Uh, in funzione della vostra esperienza, qual è la ragione per la quale uh, a volte l'esperienza della cooperativa viene meno? In Perché magari a livello uh, territoriale, per quanto ci riguarda, quindi di ci possono essere delle situazioni di cooperazione dove non dico che sono venuti meno, in ma c'è uh, stata una struttura nella gestione, cioè si sono trasformate da cooperative, sono andate nelle cooperative o gestite come aziende private dove magari comandavano poco. E purtroppo, molte volte, quando vengono effettuate le cooperative di settore, soprattutto in ambito dell'agricoltura, molti si aggregano perché hanno un interesse comune in quanto i produttori, quindi vogliono fermare il prezzo, che possa essere dell'uva, della ciliegia, piuttosto che, non so, del latte, guardando un po' i produttori in zona. Uh, però forse, molte volte, per rettaggi culturali o per la mancanza di conoscenze nell'ambito, magari, amministrativo, Ciascuno si ferma ai prodotti del proprio, cioè l'importante è che il il mio prezzo mi pagano e va bene così, senza poi entrare nel merito come questa cooperativa viene gestita con il fondo. Per capire se anno dopo anno in realtà quella gestione crea un valore aggiunto nel senso che mi tutela e non magari mi discrimina. E poi se mi agro e ho come un unico mio cliente la copertina dove comprendo il prodotto, se la coperetta va di me, io, non, io mi sono bruciato il mercato, perché poi io per andare a cercare altri clienti. Quindi mi chiedevo, in funzione della vostra esperienza, a distanza di tempo, qual è giusto per lavorare su questi punti critici? Perché magari molte volte ci può essere la buona volontà, la buona idea, oggettivamente una persona che è senza lavoro dice ok, sono nulla da perdere, ci provo però è, sta facendo poi ci vengono fatti quegli errori a pochi incolla eh, su quale bisognerebbe lavorare e sono quelle criticità di fondo posso cosa. Io, guardi, poi, non so se ricordo racconto una storia, guardate, non è una storia è una cosa che si usa in economia quindi probabilmente vi è anche passato l'esempio eh, dei prigionieri eh, se non lo sapete la racconto velocemente due signori fanno un reato e vengono arrestati eh, che cosa accade? Si, ci si ritrova da una situazione di questo tipo no? Se i due signori Interrogati in due stanze diverse Praticamente non dicono nulla Non ci sono le prove E vanno via Oppure può succedere che i due signori Interrogati eh, in, in due stanze diverse Uno perché pensa che l'altro parlerà Racconta e così l'altro E si fanno cinque anni di galera Ecco la differenza sta proprio lì no? Se fossero come dire, Se ci fosse nel contesto di una cooperativa, nel sistema, nella logica cooperativa, probabilmente non racconterebbero perché hanno fiducia uno dell'altro, perché prima di essere al non si parla, eh. e, e quindi avrebbero fiducia. Evidentemente la fiducia non, ci, non gli consente di comportarsi come gli converrebbe, e quindi la sfiducia crea sostanzialmente l'elemento uh, ti fai la galera. E' un po' questa la storia. In che senso? Allora, se te trovi il gruppo dove c'è la fiducia e quindi ci si parla e culturalmente, noi che siamo meridionali, culturalmente siamo spostati più verso quelli che se la raccontano, no? cioè, nel senso che si addebidano le responsabilità, però pian pianino stiamo crescendo, nel senso che ci sono gruppi che evidentemente partono da un concetto di fiducia e stanno crescendo. Io vi posso raccontare, qua vicino c'è un'esperienza in agricoltura, che è nata cinque anni fa nel Luva da tavola, sono nati pian pianino, oggi sono uno dei gruppi più importanti di commercializzazione di Luva da tavola nel mondo. Non dopo, credo che siano sei anni quest'anno, che è l'ospitello di Bari, cioè sostanzialmente come dire, lì abbiamo avuto la fortuna di far crescere un gruppo che tra di loro ha avuto fiducia. Poi è anche vero un'altra cosa, la storia... Eh, non è decennale a me ahimè è ventennale per che questo mi preoccupa <ride> anche in più. Eh, insomma la storia ci ha insegnato che ci sono state anche le mascalzoni che hanno utilizzato la cooperazione in termini non esattamente legali molto spesso le cooperative vengono costituite perché il tizio che ci ha pensato dice attraverso la cooperativa non pago adesso io vedo il mio amico delle cooperative sociali in quel settore dove peraltro le cooperative sociali sono straordinariamente importanti per il nostro territorio perché se non ci fossero e credetemi questa, questa storia dell'aumento dell'IVA da 4 a 10 io spero che non accada perché davvero se no questa è una regione che pagherà caramente per la divisione del governo ma credete questo ecco quelle cooperative cioè, quali sono le cooperative sociali che stanno crescendo? Stanno crescendo le cooperative dove il nucleo delle persone che evidentemente ha dato la propria disponibilità a favore del territorio e quindi anche dei servizi stanno lì perché si fidano, perché hanno un rapporto di fiducia tra di loro. Le cooperative che saltano, che, che fanno boom, che fanno i buchi, sono generalmente rappresentate da gruppi di persone che tra di loro evidentemente avevano... Come dire, un concetto di aggregazione assolutamente diverso, erano un po' come i prigionieri però sono arrivati in quella stanza ma ognuno guardava l'altro con no, perché non c'è un percorso come dire, eh, che li ha fatti crescere insieme. Allora per tornare alla possibilità di parlarne eccetera, di che cosa dobbiamo parlare? Beh, l'abbiamo detto prima, le disuguaglianze devono, chiaramente devono sparire. Perché più diseguaglianze c'è, meno fiducia c'è eh, per capirci. Perché è chiaro che è sta lì la differenza. Perché la diseguaglianza non è soltanto, l'ha detto bene chi ci ha preceduto, è, la diseguaglianza non è soltanto mh, la diseguaglianza economica, ma no? la diseguaglianza sta ovunque. Voi immaginate la diseguaglianza degli albi professionali, no? Cioè, uno si laurea, però fino a quando non entra in quel meccanismo, quello che ha fatto non serve, eh? Cioè, immaginate gli avvocati, no? noi andiamo dal migliore avvocato non perché è il migliore, ma perché qualcuno ce l'ha raccontato. C'è un sistema di disuguaglianza in questo paese straordinariamente poi notevole, forte, che non ci mette nelle condizioni di risolvere quello. Però ecco, noi ci stiamo lavorando, dicevo prima, noi tutte le mattine facciamo lo stesso mestiere, nel senso che proviamo a promuovere un contesto, una opportunità e soprattutto una logica, quello che dicevo prima, cioè il mettere al centro di ogni, di ogni situazione, di ogni come dire, esistenza improvvisoriale, la persona, solo così riusciremo a fare un passo in avanti. Tutti i servizi di prossimità nella sanità, se non fosse così, non si realizzerebbero perché se io a me è capitato ma credo che sia capitato a tutti i miei colleghi che abbiamo fatto delle riunioni molte volte anche lunghe poi alla fine di quattro ore quando tu pensavi di aver risolto i, pro cioè, risolto i problemi di aver messo insieme c'è sempre quello l'ultimo no? che sta in fondo alzano, no? così dica ci mani quanto mi dà al mese ecco lì praticamente uno prende le carte e dice bene signor, abbiamo come dire siamo stati lì quattro ore cioè. perché non è una questione io ti assumo no, io partecipo insieme a te a qualcosa che si può costruire per fare questo così diciamo anche la parte buona per fortuna ci sono del, degli strumenti finanziari interni al movimento cooperativo che possono aiutare il primo passo come dire lo si fa insieme poi ci sono tutti gli strumenti quelli che e ci raccontano, per esempio, i prossimi fondi strutturali, che sono quelli che poi voi dovreste toccare con mano, non eh? è? Cioè, mica noi, perché saranno dal 2015 in poi, insomma, ecco, molti di voi probabilmente li toccherà con mano, e sarebbe utile, ne approfitto, che un'ora, stavolta, a scuola se ne parlasse di questi strumenti. Perché, voglio dire, ne avete già fatto? C'era una scuola vicino a ah, Ah, se ne parlasse, cioè io lo farei un giorno dedicato ai fondi strutturali 2015-2020 perché attenzione, siete voi, sono loro che toccheranno con mano quegli strumenti allora perché non parlarne prima? Perché se lo decido io, io lo decido con quello che sono io è un'altra storia allora che cosa accade? Quando si dice non abbiamo speso tutti i fondi strutturali molto spesso, sapete perché? Perché è stato pensato in un tempo e quando sono arrivati i fondi è evidente che è difficile spenderli perché ormai sono passati. Allora, un profilo di questo tipo sarebbe interessante. cioè L'ora nella scuola a parlare anche di questo non è perdita di tempo, credetemi, è utile per il futuro di ognuno perché quantomeno hanno un concetto di quello che sta accadendo. E forse perché no? Se arriva per il ruolo a raccontarvi che ci sarà questo strumento, qualcuno si può andare e dicendo che non è niente, perché questo strumento non serve assolutamente niente, sapete quante volte c'è che abitare? Noi abbiamo detto che non capire se andare avanti, insomma. il fatto è che i soldi non hanno spese. questo è l'altro elemento essenziale di questo strano paese, strano paese, se voi andare in Norvegia, sono molte le leone nelle scuole che dedicano praticamente gli strumenti innovativi del futuro perché se li devo gestire io credetemi siamo un'altra parte io non saprei so nemmeno dove, dove iniziare quindi è lì che bisogna andare per arrivare a fare le cooperative. quando fate quelle le informazioni ragazzi fatelo accompagnate dai genitori perché credo che purtroppo gran parte delle emozioni che vengono date ai giovani vengono poi smontate nell'ambiente familiare, per cultura, per età, per E Vabbè, ma intanto hanno, inser... hanno come posso dire, ha appreso diciamo, gli elementi per sviluppare una coscienza critica, che sono anche stati del lavoro... Ma non è sufficiente. È è la testimonianza non è un altro paio parte... <ride> <parte ride> <dei ride> di settimane. <ride> <di ride> però mi però... che così... Volevo essere, eh sì. se posso, recuperare l'attenzione di per ancora 5 minuti, eh, pa partendo dalla fine in maniera molto veloce, eh, l'esperienza ci ha insegnato dal punto di vista casistico e statistico, lo diceva anche Carmelo Rolo prima all'inizio del suo primo intervento, che le cooperative vere, autentiche, con un grande livello di partecipazione diretta, sono quelle che hanno ottenuto dal punto di vista economico. Eh, le cooperative finte alla lunga... Mh, le mordono, cioè muoiono per esempio. Ma quelle figlie vengono create per, essere, per morire? mutine... Per uh, io anche io ho anche esperienze di cooperative sì, nate secondo questa cattiva stella... Sì, stella, stella eh, no, no, che, che poi sono state recuperate perché rilette in maniera più autentica, quindi ce n'è di tutto. Ho messo di dire che le esperienze più fallimentari sono quelle in cui mette insieme delle persone che hanno già preso tante di quelle mazzate nei denti, per cui è proprio difficile che recuperino il sentimento di fiducia nei confronti dell'altro, e quindi scattano dei meccanismi e degli scenari che sono esattamente identici alla classica profezia che si è avuto rispetto a quello che ha creato la immaginazione di alcune persone, che nel frattempo può essere capitata anche con sotto il profilo dell'auto-immaginazione. ma per complicarci la vita vorrei anche dire che anche nel mondo agricolo non è affatto detto che quelle cointeressenze materiali di cui parlava lei ci mettano al riparo dalla lealtà, dalla slealtà. Perché ci stanno un sacco di conferitori che anziché essere realmente propensi a stabilire che quella massa critica cui loro danno il proprio contributo consente l'autoregolamentazione, la presenza dei mercati... Eh, di nascosto vanno a conferire a chi gli capita, quando gli capita, sostanzialmente indebolendo anche se stessi. Per questi motivi la, ci sono dei dissuasori, c'è la legge, ci sono i regolamenti interni, le mele marce devono essere immediatamente eh, isolate e può essere tutto ripristinato. Vi faccio un esempio, voi sapete che la, la cooperativa per definizione è un organismo aperto, cioè gli stessi meccanismi che da regolamento devono essere stessi meccanismi che devono essere previsti per buttare fuori chi non se lo merita devono prevedere pure a quali parti e condizioni qualcuno può entrare, ma detto al contrario, cioè io ho diritto di entrare nella tua cooperativa, sei tu che mi devi spiegare quali sono le ragioni per cui non posso accedere. Tutto questo concetto ci dà la dimostrazione a proposito di capitale sociale che la cooperativa è uno strumento straordinario, formidabile, a patto che in effetti. Si celebrano no, al loro interno professioni di lealtà, fiducia, reciprocità. Soltanto così la cooperazione rende. E vi posso assicurare che io a Bari, Confco Cooperative Bari, 500 aderenti, Confco Cooperative Puglia non lo dico perché sennò poi qualifici il presidente della Lega perché diciamo non ci affittano proprio. Tutti insieme, tutti insieme intercettiamo il meglio della cooperazione regionale ma ci attestiamo al 20% di, della cooperazione esistente questo non mi fa intendere che l'80% non ha fiducia di noi l'80% restante poi. mi fa intendere che quell'80% forse non è abbastanza autentico da misurarsi in un sistema di autocontrollo come le gare cooperative e confe cooperative garantiscono allo Stato nel momento in cui sono anche sostituti di ispezione perché noi garantiamo allo Stato che i nostri associati siano cooperatori veri beh, qualche riflessione su questo va fatta, vuol dire che una cooperazione seria esiste e funziona e come? Bisogna soltanto diciamo, intercettare delle, eh, come posso dire, delle recipro dei reciproci interessi, delle omologhe visioni di vita imprenditoriale e anche di presenza dal punto di vista appunto della, della, della competenza di società eh, rispetto al territorio su cui si insiste dal punto di vista <ride> sociale, politico e anche economico per